questo è un tema che sicuramente interessa adesso in un mondo come quello di oggi in cui le biblioteche ahimè lavorano più a distanza che in presenza però eh, mi auguro che, che finirà presto questa fase e torneremo a incontrarci a fare serate culturali a fare letture in pubblico e questo si chiama vedete ehm, viene chiamato nella, nella slide che vi faccio vedere dopo, c'è cioè il cosiddetto piccolo diritto letterario, cioè quello relativo a, alla lettura in pubblico di opere letterarie, cioè un romanzo o una raccolta di poesie tendenzialmente non nasce per essere letta in pubblico, nasce per essere letta direttamente da, dal privato che si compra il libro o che sia in ebook o che sia in cartaceo, però che se lo legge da solo. Tuttavia, se si organizza una serata una, una giornata di lettura in pubblico quella genera un diritto che è diverso da quello normalmente versato all'editore con il pagamento del, del prezzo del libro è questo torno sempre alla solita slide con l'elenco dei diritti vi ricordate i diritti esclusivi di utilizzazione economica comprendevano anche il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera. Articolo 15 è il diritto che avevo detto nel nostro esempio che si versa alla SIAE ehm, quando si fa un'esecuzione in pubblico di un'opera. Quindi sia che, ci, che io abbia una birreria con eh, il, il, il chitarrista che, che viene a fare la serata chitarra e voce unplugged, sia che io abbia un, un bar in cui c'è il dj che fa il dj set sia che io eh, abbia, un, non lo so, una biblioteca, un locale, un'associazione culturale, un teatro, in cui viene un, un attore a leggere Dante, a leggere Manzoni. con La differenza che se leggono Dante e Manzoni il diritto non c'è più perché è scaduto, se leggono Rodari, se leggono eh, Tolkien, cosa, caso che è successo, se leggono Tolkien devono eh, pagare questo diritto, ahimè. Infatti, l'esempio di Tolkien vi, faccio, vi invito a cercare, se mettete Simone Alibrand di Tolkien Day, trovate un mio articolo in cui parlo di questo problema, cioè il Tolkien Day è un giorno in cui gli, gli, i fan dei, dei romanzi di Tolkien, gli appassionati delle storie di Tolkien, si ritrovano e leggono eh, in pubblico le opere, a volte anche... Eh, come dire con un'attività di drammatizzazione si mettono in costume ehm, è quindi un'attività quasi simile al teatro e eh, in quel caso si genera un diritto che è articolo 15 e se io organizzo una serata un Tolkien Day in una birreria in un locale che ha attività di lucro quindi cioè vende le consumazioni o addirittura fa pagare il biglietto per poter partecipare alla serata è ingenuo pensare che il titolare dei diritti tramite la SIAE e non voglia raccogliere quel, quei proventi, non voglia in qualche modo allungare la mano anche lì, perché infatti cosa dice l'articolo 15, quello che prevede questo diritto? Dice che il concetto di pubblico è un po' diverso da quello che normalmente noi intendiamo, cioè per la legge sul diritto d'autore non è considerata pubblica l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Quindi tutto ciò che esula da questi ambiti è considerato pubblico, cioè il matrimonio fatto in un ristorante, in un agriturismo con 150 invitati non è una... Non è un evento privato per il diritto d'autore, è un evento pubblico che genera l'obbligo di chiedere il permesso e quindi di pagare un, una licenza, cioè un, chiedere un permesso SIAE, compilare il cosiddetto Bordero e pagare i diritti relativi. Okay? E non è considerata pubblica, vedete, la recitazione di opere letterarie effettuata senza scopo di lucro all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuate in base ai protocolli di intesa tra SIAE e MIBACT. Cioè questo pezzo di norma, il 3, è stato aggiunto non tanti anni fa, abbastanza di recente, proprio per venire incontro all'attività delle biblioteche o dei musei e degli archivi di recitazione di opere letterarie, che deve, essere, vedete, deve rispettare queste, eh, questi requisiti, il solito che abbiamo trovato sempre, senza scopo di lucro. A fini, di, a fini esclusivi di promozione culturale, di valorizzazione delle opere stesse e comunque nell'ambito dei protocolli che sono stati stabiliti da SIAE e dal Ministero eh, Beni, Beni e Attività Culturali. Okay? E quindi per capire bene vi invito anche qua ad andare ad approfondire sul, eh, sul protocollo. Ad ogni modo vi faccio questa, diciamo, un breve estratto del sito SIAE in cui si legge che se desideri utilizzare, e cioè far recitare o leggere in pubblico, riprodurre su cd audio, dvd o altro supporto meccanico, diffondere per radio, per televisione o su internet opere letterarie protette dalla legge sul diritto d'autore, che siano state create da autori che hanno affidato alla SIAE la loro tutela, dovete ottenere preventivamente l'autorizzazione della SIAE. Altro thriller, cioè non è detto che tutti gli autori di opere letterarie siano iscritti a SIAE e abbiano delegato a SIAE l'attività di tutela. E quindi in mancanza di un rapporto tra l'autore e la SIAE, io in teoria dovrei, per, essere, per stare tranquillo, chiedere direttamente alla casa editrice o al, eh, all'autore, comunque al titolare dei diritti, un'autorizzazione. Qualora gli autori invece abbiano diritto a SIAE, allora eh, la SIAE si occupa dell'intermediazione di questo diritto, cioè ci concede lei l'autorizzazione la, ehm, per questo piccolo diritto letterario. Però, e qua sicuramente sarete contenti, però effettivamente c'è già un protocollo che, come dire, ammorbidisce un po' la questione, soprattutto per le biblioteche pubbliche, perché dice che in alcune, in alcune diciamo, condizioni non è necessario chiedere una vera e propria eh, permesso SIAE, ma è sufficiente una comunicazione. Eccolo qua. Sia e MIBACT, con il coinvolgimento di tutte le associazioni interessate, hanno siglato un protocollo che definisce le condizioni di applicazione della norma dell'articolo 15, riportate nel documento applicazione, protocollo lettura in biblioteca. Dovete questo andarvelo a cercare. Ehm, poi vi aggiorno il link qua sotto che c'è. Ehm, per poter beneficiare dell'articolo 15,3 è stato predisposto il modello di autocertificazione da compilare a firma del responsabile del museo archivio biblioteca pubblici e da inviare tramite posta elettronica certificata all'ufficio site competente cioè non dovete chiedere un vero permesso che è una scocciatura perché dovete andare alla SIA e digli che tipo, di, ehm, che tipo di, di, di, di evento fate quanta gente che capienza del locale c'è loro vi danno un bortero in cui inserite i titoli delle opere che vengono lette ecco essendo voi biblioteca pubblica la legge ha già la SIAE in, in protocollo in accordo col MIBACT ha già fatto ha già previsto un, un, una semplificazione, cioè vi basta compilare questo modello di autocertificazione e inviarlo via PEC, in modo tale che avete la prova dell'invio, la PEC non è una posta elettronica certificata, cioè fa prova sull'invio e sul ricevimento. Si ricorda che l'invio del modello di autocertificazione permette all'istituzione di non richiedere la licenza SIA e di non versare il diritto d'autore solo per le manifestazioni per cui ricor ricorrono i requisiti indicati dal protocollo, cioè... Guardate come subito sono guardinghi, cioè vi hanno detto c'è un'autocertificazione, però questa autocertificazione deve essere comunque nel solco di quanto noi abbiamo stabilito nel protocollo. Eh, ripeto, in una sede come questa non è possibile andare ad un livello di approfondimento ulteriore, però se cercate in rete trovate tutti questi documenti e, tutto, e tutta la spiegazione del protocollo che credo sia sufficientemente chiara. E questo appunto vi permette di non diventare matti se fate letture in biblioteca. Subito chiarisco una questione che eh, immagino qualcuno abbia già lì pronta come domanda, così evitiamo, <ride> evitiamo la domanda, cioè che non riguarda le letture su internet. Cioè se la biblioteca è chiusa perché c'è il covid cioè, e io sposto questa attività sulla mia pagina web o sulla mia pagina eh, Ancora peggio, sul mio canale YouTube sul o sulla mia pagina Facebook, non posso usare questa norma, perché questa norma parla delle letture in biblioteca, cioè nei locali della biblioteca, ok? E, anche perché se io sono su YouTube e su Facebook c'è comunque un po' di lucro, anche se non è nostro, però eh, ci lucrano Facebook e YouTube, cioè c'è qualcuno che in qualche modo indirettamente ci mette della pubblicità. Okay, o quantomeno vende il traffico del, del, del, che io cioè creo traffico sui loro server e questo porta loro un, un, un profitto quindi togliamoci subito il, il dubbio che questa possa questa norma possa in qualche modo salvarci anche se facciamo letture giornate intere su youtube o su facebook eh, di declamazione di opere perché c'è l'emergenza covid purtroppo o esce un decreto che dice che per l'emergenza covid eh, eh, si esentano le biblioteche anche da questo, se no in mancanza di una norma o di un apposito protocollo ricadiamo nel vecchio, nel vecchio mondo per cui questo, queste norme riguardano solo le, le letture fisicamente fatte in biblioteca nei locali della biblioteca. Ehm... Una domanda. Sì. Nel caso in cui la proposta di lettura sia rivolta esclusivamente sì. ad una classe, quindi alla scuola, eh, come va di... Allora, qua <ride> parliamo di, vedete, dov'è? Eh, All'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici. Cioè questa norma si occupa di, ehm, il comma 3 e il protocollo che lo applica si occupa delle biblioteche. Le scuole rientrano da un'altra parte, cioè nel comma 2, ovvero Vedete, dice, non è considerata pubblica l'esecuzione, la rappresentazione e la recitazione dell'opera nella cerchia di della famiglia del convitto della scuola, dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Ok? okay. Quindi la, la scuola rientra in, questa, in questo comma. Detto questo... La scuola che organizza la visione, no? una volta noi lo facevamo, al liceo c'era una, una volta al mese, si guardava un film, si faceva cineforum, Eh sì, però non è una pubblica esecuzione, rappresentazione, recitazione di un'opera. È, eh, cioè se, se la scuola va al cinema detto, detto volgarmente cioè se, quella, oggi la scuola sarà al, al, al cinema teatro X di, di Sesto San Giovanni a vedersi un film eh, lì è difficile sostenere che sia un'attività tipicamente scolastica didattica ma perché stiamo utilizzando anche un locale a cui accedono non solo gli studenti ma anche che ne so, il cugino, l'amico, la mamma che vengono a vedersi il film Ecco, dobbiamo stare attenti a non eccedere. In questo in, in, in questi, no, non cadere in questi equivoci. So che è un altro protocollo che non è col MIBAC, ma è con il Ministero dell'istruzione, permette alle scuole di avere una sorta di licenza molto ampia, per cui pagano una cifra simbolica che è nell'arco del, se ricordo bene, circa 80 euro all'anno, quindi è davvero una cosa minima. E con quelle le scuole diciamo, hanno una sorta di, di, di, di via libera a, a anche proiettare film, a fare vedere non so, opere musicali e via dicendo, che, diciamo, senza la preoccupazione di, ricadere in, di, di uscire dagli ambiti stabiliti dalla legge. Okay? Anche lì vi invito a, a cercare maggiori dettagli in rete o su altri miei corsi, questo era un corso pensato per le biblioteche e quindi non ho pensato all'aspetto, cioè non mi sono fermato su, sull'aspetto delle scuole.